Ciao a tutti, oggi prepareremo la granita di pesche. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 minuti circa. Gli ingredienti sono pesche tagliate a pezzetti, ghiaccio e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10 aggiungiamo le pesche Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 7 secondi a velocità 7. Aggiungiamo il ghiaccio. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Posizioniamo la spatola al posto del misurino e azioniamo il bimbi per 40 secondi. Da velocità 6 aumentiamo sino a velocità 8. La granita è pronta, andiamo a riempire i bicchieri. Granita pesca, grazie e alla prossima ricetta.